Nuovo tutorial di 1, 2, 3 ricreo. Oggi voglio farvi vedere come realizzare i, le tasche dei pantaloni davanti. Queste: questo è davanti del pantalone, c'è una tasca costituita dalla tasca vera e propria e dal sacchetto tasca. Allora abbiamo il davanti del pantalone questo è carta modello e io l'ho riportato sul tessuto, il sacchetto tasca e eh, la tasca vera e propria con lo sprone laterale che è questo pezzettino qua che manca, quindi togliamo il carta modello Per prima cosa, prendiamo il davanti della tasca col sacchetto tasca. Dritto contro dritto. Unisco il sacchetto tasca al davanti. Da qui. una cucitura a macchina su questa linea qua per unire il sacchetto tasca al pantalone Faccio un taglio alla fine della cucitura. Devo arrivare proprio alla cucitura per poter risvoltare. Poi rifilo il tessuto a mezzo centimetro. Giro al rovescio. oppure schiaccio la, la cucitura che ho appena fatto. E ora faccio un'impuntura a filo su questa linea per bloccare tutto. Se la stirate risulta più semplice allungo il punto per le impunture si allunga sempre il punto di almeno mezzo stop quindi se ho 3 e mezzo passo a 4 Adesso sovrappongo la, il, la linea di apertura della tasca sulla tasca vera e proprio, le faccio combaciare. E le blocco. Adesso faccio una imbastitura che tengo per tutto il lavoro in modo che la tasca non si apra quando lavoro per unire il pantalone adesso metto gli spigli vedete? abbiamo ricostituito il nostro davanti che ha lo sprone che mancava e qui c'è la tasca bene, adesso col filo da imbastire chiudo l'apertura la, in modo solo a quando ho terminato i pantaloni tornerò a riaprirla. adesso vado a lavorare sulla tasca vera e propria vedete la tasca è unita davanti però adesso dobbiamo cucirla allora, metto degli spilli perché le due tasche, se le due parti delle tasche non si muovono faccio una cucitura in giro in giro su tutto il sacchetto tasca e poi solfilo il margine. In questo modo avrò fatto la tasca. Leggermente la tasca per fare lo zigzag, mentre se vado sulla taglia e cuci, questo non serve perché è già la taglia e cuci che rifila i due tessuti. In modo da Sulla macchina da cucire metto lo zigzag che è quel punto che permette di bloccare il tessuto dallo sfilaccio. Togli gli spilli e vedete la tasca è pronta. Adesso... Il pantalone davanti la parte davanti del pantalone ora la tasca pronta Questa è davanti delle bermuda che verranno realizzate queste di un paio di pantaloni già realizzate all'interno Troviamo la tasca che abbiamo appena realizzato. Arrivederci alla prossima da 1 2-3 ricreo.